qui sulla pagina alimentarsi e curarsi naturalmente, ciao. Siamo, qui, ciao. siamo qui per denunciare purtroppo un fatto molto grave che è successo nel sud della Francia che, di cui tu sei testimone diretta e adesso ci dirai. Io sono Max Gaetano che sono l'inviato anche della pagina non censura e della pagina alimentarsi e curarsi naturalmente. Questo fatto grave che è successo a questi ritiri eh, fatti da questi sedicenti eh, respirariani eh, che è successo? Allora, ho partecipato a questo ritiro di 20 giorni in Francia, nell'OSI di Venturella a Santa afrique e ho visto morire davanti a me una persona. Ma è, di, cioè, ma è morta durante che cosa? Durante il digiuno? Durante il digiuno, sì, sì. Stati, è morta se, al sedicesimo, sedicesimo giorno. giorno? Sì, scusate, sono ancora un po' sconvolta. Sei ancora un po' sconvolta, tra l'altro sei riduci pure da questo digiuno, esatto. per cui non stai neanche al massimo. No, eh, puoi dirci perché sei andata forse è meglio che ti presentiamo bene tu chi sì. sei eh, dal punto di vista alimentare qual è la tua storia? dal punto di vista alimentare stavo benissimo Io sono Elena Dezza Linares sono nata a Milano, ho cresciuto a Firenze in peruviana sono nata vegetariana eh, vegana da 16 anni Ge vegetariana dalla nascita? Sì, sì. Perché tu, come Margherita Hack no? Esatto, Ma come perché sì. genitori i tuoi genitori erano vegetariani per motivi sia di salute che etici non mi hanno vaccinata e sei diventata, diventata vegana? Vegana, no? vegana sì sì a che età? subito a 17 anni sono diventata vegana per gli animali per i, per i diritti animali, animali sei diventata sì, vegana 17 attivista. anni ok adesso ne hai 33 ora ne ho 33 e sono tendenzialmente fruttariana da un anno e mezzo ok hai avuto sempre energia alta altissima mai avuto un problema di salute in vita mia e sei stata vaccinata? No, neanche un vaccino, Mai, mai stata, No, Lo diciamo perché giusto ieri è sì, passato esatto, il decreto sì, sì, liberticida verticida, sì. dei 14, 10 più 4 vaccini obbligatori consigliati. Ma quindi sempre ottima salute? Assolutamente. Ok, quindi purtroppo hai riscontrato il primo calo di energia della tua vita andando a questo ritiro digiuno, da questi eh, respirariani, no? Giusto? Sì, un po' per curiosità. Cioè eri curiosa di fare questa sì, esperienza? Sì, per curiosità. Volevi sì. farla all'estero sì. perché mi hai detto che in Italia non eri convinta, no? Sì, ho guardato per farla all'estero, eh, però sia le date sia i prezzi erano più alti e quindi ho deciso, ho trovato l'unica possibilità a luglio, appunto si è svolto dall'otto, finiva oggi, questo ritiro di digiuno di 20 giorni di Pillars. Tu sei andata via prima, ecco, perché stiamo facendo la diretta. Io sono Dobb andata via prima. Spieghiamo i motivi. Sì, quindi questo Nicolas questo Pillars, eh, praticamente pagavi 600 euro per 20 giorni di digiuno. Io pagato 600 euro per, per uh, sì, 20 settimane giorni. 20 giorni di digiuno. E Quindi eravate in 40, e quindi e... si è preso 24 mila euro. Erano 40, quindi sì. Quindi immagino ci fosse un medico, ci fosse... No, non c'era... Cioè, scusa, 24.000 no. euro non c'è un medico, non c'è una struttura sanitaria, non c'è eh, una situazione non per. non il... c'era neanche un bagno se dovesse. non c'era neanche sincero. un bagno? Sì, poi quella forse la cosa meno grave di questa però a... sì. Le condizioni igieniche erano veramente scarse: mosche ovunque, sporco, mh, uh, animali, proprio veramente una condizione. Poi eravamo stanchi, non mangiando non eravamo seguiti ecco a questo punto cioè precisiamo che non fate i digiuni no. è, tre, è 30 no. anni che muoiono persone digiune, digiuni purtroppo non, questa cosa è risaputa nell'ambiente di chi si occupa di alimentazione ma non viene detta perché poi eh, la maggior parte di questi ritiri digiunisti sono fatti da questi sedicenti respiratoriani che poi convincono con tutte eh, argomentazioni spiritualiste che doveva andare così che la morte è arrivata al momento giusto e quindi sappiate che già dai tempi di Jasmine questa sedicente respirariana, muore la gente a questi ritiri digiuni fatti da respirariani e anche da non respirariani. Quindi non fatti digiuni, il digiuno è molto acidificante, crea corpi chetonici, crea un delirio di corpi chetonici, e infatti è risaputo, eh, questo fatto dei corpi chetonici è risaputo in tutta la fisiologia, eh, in tutti i libri di fisiologia medica. Ma torniamo a noi. Eravate nel sud della Francia, vicino a Saint-Anfrique, tu hai, mh, hai detto non eri convinta di andare da questo Pilates, volevi andare da un altro, perché no. non eri convinta? Perché ho saputo che questo Pilates che si dichiara tanto pranico è in realtà onnivoro e mangia la carne. Cioè un respiteriano che mangia la carne. Sì. La mangia magari un, una o due volte alla settimana, tantissima, eh, però la mangia ecco. Ho capito. Quindi torniamo a noi. Eh, il sedicesimo giorno di digiuno, cosa è successo? Allora, ci sono stati altri episodi prima, magari ne parliamo dopo. Um, C'era questa persona, tra l'altro abbiamo fatto anche il viaggio insieme, quindi eravamo molto in confidenza, eravamo tutti i giorni insieme, che aveva 65 anni, era con la moglie, mh, pieno di vita, prima del digiuno, stava benissimo, aveva solamente un problema cardiaco. E, mh, il signor Nicolò... Nicola Spiras lo sapeva perché all'inizio di ci ha chiesto se avevamo dei problemi di salute. E va tutto bene, no? Quindi, arriva e uno non, con problemi cardiaci. Ma non gli ha mai chiesto come stava. Sì, ci chiedevano come stavamo, però in gruppo, così in cerchio, proprio in maniera veramente superficiale. Comunque, ribadiamo che non è che noi stiamo sconsigliando a chi ha problemi cardiaci. Noi sconsigliamo a tutti di andare a questi sì. digiuni, a questi ritiri, perché la creazione di corpi chetonici è una cosa pazzesca. Um, tu ribadisci, sei andata solo per curiosità. Volevi fare questa esperienza perché stavi benissimo da fruttariana, e eri stavo al top dell'energia? no? spero di tornare benissimo. Sì, sì vabbè, adesso sei appena la... tornata dalla Francia, sì, sì, sì. Eh, si vede che sei un po' stanca. Il digiuno <ride> fa male. Cazzo, eh, Rola. E invece, i, i, i, da fruttariana stavi al top dell'energia, stavi bene, sì, stavo no? benissimo. So benissimo. Okay. Quindi, Quindi... Una persona aveva già problemi capito. Scusate, aveva problemi cardiovascolari. Cardiaci, però problemi, problemi cardiaci. cardiaci sì. Che succede? Che il eh, no, sedicesimo bene, giorno di so stanchezza. Questa persona si accascia in bagno, no? Mai il sedicesimo giorno la, questa persona cade in bagno dopo una doccia, quindi un, Si accascia sotto so la doccia successo, sì. Dopo mm. la doccia. Insomma, io so che io ho sentito le urla ero in camera, per fortuna non ho assistito. So che non è stato per certo fatto neanche un massaggio cardiaco, niente, perché nessuno sapeva farlo. Non c'era un primo intervento, niente. No, niente. Pillars è intervenuto. E Ribadiamo, non c'era un medico, non c'era nessun medico. Il tempo che è arrivata l'ambulanza, li sono andati incontro perché era, eravamo anche sperduti nel bosco. Pure sperduti. Pure sperduti. E hanno provato a rianimarlo, per mezz'ora non ce l'hanno fatta, questa persona è morta. Questo poveretto è morto. Ah. È morto. E le reazioni, le reazioni, quali sono state di Pilaz e della sua... Allora, hai detto che era con una fidanzata? con... ha accompagnato la moglie a fare cose burocratiche, la ragazza è rimasta con noi, ci ha detto subito dopo successo, ha manifestato subito la sua preoccupazione di come sarebbe stata questa cosa vista dalla, dalla possibile stampa, infatti ha detto state attenti... Ma come le ho dito, perché c'era stata una ragazza che era andata via dei giorni, due giorni prima per un altro fatto di legata alla salute. Questa Elena, Elena di Pescara sì, mi dicevi, no? che è andata Elena via due giorni prima per sì, un episodio sì. quasi grave come questo. Sì, no? sì, per fortuna la persona è viva, però è tutto Possiamo dire Ci autorizza a dire il nome questa Elena di Pescara, sì, no? Sì, sì, di Pescara. Elena, come si chiama? Eh, Bessi Camplone. Elena Bessi Camplone, sì, sì. quindi un'altra testimone e oddio, lei ha testimoniare il fatto della, che ci ucciderai di questa vecchietta di 72 anni Sì, perché lei è andata via per accompagnare questa vecchietta che non camminava quasi più praticamente era caduta, si era ferita nemmeno tanto gravemente però era anziana, aveva 72 anni e non è stata né guardata né curata ovviamente e quando ha espresso il desiderio di andare via gli è stato detto di non andare via da più alla casa, vecchietta di 72 anni allora, siamo tornati in diretta, sono sempre Max Gaetano per la pagina um, Alimentarsi e Curarsi Naturalmente e tu sei sempre Ele, Elena Dezza Linares, giusto? Esatto. Stavamo dicendo, eravamo arrivati al fatto che è morta una persona durante uno di questi digiuni di questi sedicenti respirariani, in particolare in questo caso di Nicolas Pilars, e il sedicesimo giorno è morta durante il digiuno e, eh, eravamo sulle reazioni dell'organizzatore. Allora, l'organizzatore il giorno stesso ci ha detto assolutamente di non dirlo a nessuno per eh, rispetto per i parenti, quindi di non fare uscire la notizia di questa morte. Esattamente come in 30 anni tutti quelli lui, prima, come Jasmine, dicevano sempre non, so, non, dite, infatti... non dite in giro queste cose. E... e il giorno dopo, sotto domanda di una di noi che gli ha chiesto come stava gentilmente, lui ha risposto mai stato meglio. così. Mai stato meglio in vita sua? Sì. Ho capito. Lì siamo, sono andata via. E lì si è andata via. Sì. E, mm. Senti, no, eh, le reazioni della sua ragazza, dicevi, di Pilax è stata Questa strana, no? invece è entrata in panico ha cominciato a dirci di non dire a un'altra ragazza, che secondo lei era polemica, di, di, di non diffondere la notizia, di stare attenti. Questa ragazza si chiama Elena eh, di Pescara, no? Sì, Come si chiama? Elena Bessi, Bessi, Bessi Camplone, sì. Ok. Mm. E, quindi... Tutti Alla fine i stessi. parenti di questa persona no? non sanno niente di come è morta perché lui ha convinto la coniuge a non, a non rivelarlo, giusto? Sì, lo sa solo la coniuge e la figlia. Sì. Ho capito, quindi i, i, i, gli amici, i parenti o comunque chi lo conosceva non, non verranno mai a saperlo se dipendesse da loro, no? No, sanno che questa persona è morta in un, in un seminario in Francia. Sì, vabbè, è andata, è andava per i boschi un seminario in Francia. Ehm, ci vuoi dire, allora questa Elena Bessi-Camplona è andata via due giorni prima di te perché sì. è schifata da un episodio grave, non tanto quanto la morte, no, ma però quasi, no? abbastanza grave, sì. Di questa signora che anche lei è caduta e non, non è stata curata. Gino, da una semplice ferita al ginocchio che poteva essere risolta in pochi giorni, è diventata una vera e propria inf infezione. Ora è all'ospedale con tutta l'infezione nella gamba fino al piede, è in ospedale da una settimana. Cioè questa persona è caduta per la stanchezza del digiuno? Beh sì, eravamo tutti stanchi, non è che puoi ragionare cioè, lucidamente. Stanchezza che tu digiuno. mai in vita tu hai provato, no? Hai... No, cioè, ovviamente sei mai. stata mai. vegetariana dalla nascita, vegana, fruttariana, Ma... mai avuto queste mai. stanchezze. Ma... E, quindi questa signora è caduta, gli si è gonfiato il ginocchio... Diventato viola, è stata curata bene? No, non è stata curata, anzi, st gli hanno detto di non andarsene, nonostante la situazione peggiorasse, poi i figli hanno fatta, gli hanno fatto il biglietto aereo e l'hanno rimandata a casa. In accompagnata figlia, da questa che, Elena Questa Elena, per fortuna, l'ha accompagnata, perché se no da sola non ci sarebbe arrivata. Addirittura, quindi sì, la no, invitavano non a non andare neanche all'ospedale, a rimanere lì fino al ventesimo giorno? A rimanere giorno. lì, perché la gamba, era, secondo me la gamba era grave, quindi non poteva uscire di lì con quella gamba lì. E adesso non sappiamo neanche Io che in condizioni è. Io con, con le mie orecchie, che ero compagna di letto, se si può dire, eravamo in terra in dei materassi. Cioè, voi gli avete dato se 24.000 euro in 40 persone, hai sì. detto che avevate fran 25 sì, francesi, 15 sì. italiani, buttati su dei materassini per terra in camera De da 10. In terra, sporchi, lenzuola, sporca ovviamente. Dopo parliamo eh... di dettagli anche Infatti, di questi qua. Però bene. allora, questa signora ha avuto eh, la gamba eh, gonfia, viola. E, se, e, e non volevano che andasse via e non sappiamo sì. oggi in che condizioni sta oggi con all'ospedale no? eh, dove sta? a Milano? a Milano, di Milano sì. ho capito, quindi chi volesse informarsi può sentire questa um, è detto Elena Bessi Camplone no? sì, sì. la quale anche lei era piuttosto incazzata infatti giorno, allora, due giorni dopo uri, quando è Luciano. morto uh, questa persona vi è stato detto attenzione a come comunicate le, questa informazione a questa e, Elena sì, di Pescara Elena. e di non dirla a nessuno, ripeto eh di non dirlo a nessuno, quindi vabbè i due fatti gravissimi sono che muoiono le persone a questi digiuni, addirittura si sbucciano un ginocchio, stanno malissimo, chissà che, che problemi ha questa gamba. Beh, se non andava all'ospedale poteva rimanerci anche lei sinceramente perché era molto grave, addirittura perderla la gamba. Addirittura. Mi hanno detto che è arrivata proprio per un pelo al limite. Quindi questi sedicenti respirariani ricevono 24.000 euro, 600 euro per 40 persone, non c'è un medico, Condizioni igieniche pietose, dormire buttati per terra su un materassino, e, altri dettagli che ci vuoi dire, non so, il bagno? Il bagno non c'erano, c'erano dei cosiddetti compost biologici pieni di mosche, pieni di, cioè, inagibili. E la gente se ce la faceva alzarsi andava in bagno. Cioè parliamo di gente che campo. aveva anche 72 anni come la signora del ginocchio. Sì, sì, sinceramente la, ero fra i più giovani. La quale era obbligata a fare tre piani a piedi, ma hai eravamo detto? Eravamo al terzo piano, se è fatta male non è stata neanche spostata. E noi non avevamo tanto le forze per neanche di aiutarla. Io non ce l'ho fatta neanche aiutarla, sinceramente. Perché eravamo stavamo cioè, digiunando. In vita tua, sempre piena di energie. Eh, durante il digiuno hai capito che, che non va bene. Beh no, io non lo rifarei. Cioè tu rifaresti questa cosa? No, no, eh, sto parlando per non farlo fare a nessuno, perché è pericoloso. Cosa mi hai detto prima che lo consiglieresti no, questa cosa qua? Neanche a mio peggior nemico, proprio a nessuno. Senti, ma avere... ti ha fatto una ricevuta dei soldi che gli hai dato questo Pillars? Ricevute non ne ho viste. Bene, bene. La cosa grave che per cui facciamo questo video, oltre a mettere in guardia da, dal morire ai digiuni, è che questi respirariani, che comunque diciamolo bene, questo respirarismo è una truffa, non esiste nessun respirarismo. Lui cioè, è un diciamo, eh, il respirariano non era. Finché volete anzi. diventare fruttariani, perfetto, eh, energia al massimo, eh, quello che vuoi. Ma eh, il digiuno porta alla morte, vi abbiamo, abbiamo detto nel video precedente, i corpi chetonici distruggono tutti gli organi interni, Sono, questo delirio di corpi chetonici è una cosa vergognosa. Ehm, e poi il problema è che non si viene a sapere, perché eh, questa è la cosa grave. Esatto, se voi andate su Google oggi, eh, per fortuna tu sei, hai avuto la prontezza di scrivere al Cruciani della Zanzara, il quale sì. ti ha chiamato e avete fatto questa diretta ieri, e per fortuna c'è un bel audience, avrà almeno un, milione, un milione di persone hanno sì. sentito la, la zanzara. Speriamo, ehm, Quindi dicevi le ultime cose, ehm, perché non eri convinta di andare Beh. lì? <ride> Vabbè ho saputo che eh, Nicola Pirates mangiava la carne e va bene. Poi addirittura lì ehm, ha sostenuto di comprare il foie gras da riportare il in Italia. Il foie gras? Sì. Sto dicendo queste cose davanti a un attivista per gli animali come te. Cioè che no, davanti a tutti davanti a tutti. Sì, sì, sì. E poi consigliava a persone vegetariane di aggiungere al brodo vegetale per Cioè, uscire. gente che non mangia la sì, carne, c'erano riuscire dal digiuno. C'erano anche dei vegetariani per eh, sì, ri poi, riuscire dal digiuno. Di aggiungere al brodino di verdure e una bella coscia di pollo per avere più forza. Cioè, come Mozzi che cerca di eh, far togliere. Ma non avevo la forza e, per reagire. No, purtroppo. Mozzi, c'erano personaggi no, come Mozzi, sì, c'è sì. gente vegana che va da lui e dice: No, dovete uscire dal veganismo. Eh, questo qui, a vegetariani, dice che devono rialimentarsi, uscire dal digiuno attraverso un brodo di pollo, capito bene? Sì. Oltre che per lui la carne non sono cadaveri, ma è materia e quindi va bene mangiarla, insomma. Non è un morto, cioè non è la carne, no, non è un, canale, non è un no. essere vivente morto. No. Che cos'è? Anzi, secondo lui, anch'io avrei potuto mangiare un giorno carne. Cioè, a te che lui sapeva essere vegana, <ride> animalista, ti ha detto non che, che mia, che di non dire che non mangi la carne perché un sì. giorno la puoi mangiare sì. Sì. e che comunque non si capisce, non, non è un muscolo di un animale, cioè di un animale morto. No, non è ma te...